Amici di Pop-up, bentrovati. In collegamento con noi da Roma Simone Truisi e Cristiana Pacini, autori del libro Siamo nati e non moriremo mai più, Edizioni Porziuncola. Bentrovati. Ciao Marco. Ciao. Allora, eh, il libro eh, racconta la storia di Chiara Corbella, che è la storia di una giovane mamma che oggi è davvero una testimonianza di vita molto, molto forte. E Simone e Cristiana hanno conosciuto Chiara eh, e con lei avete condiviso un'amicizia e eh, eh, anche con il eh, marito Enrico. Sì, allora noi abbiamo assistito direttamente alle, alle vicende di Enrico e Chiara, abbiamo avuto la grazia di trovarci sempre nel posto giusto, al momento giusto. A cominciare... Dalla prima gravidanza, quella di Maria Grazia Letizia, eh, una bimba nata anencefala, eh, fino al risponso di terminalità e alla morte di Chiara lo scorso anno. Lei in qualche modo li conosceva già da prima, prima del 2008, quando poi noi li abbiamo rincontrati ad Assisi da fidanzati. In quel periodo, appunto, eh, facevamo un percorso molto, molto simile, gli stessi passi, eh, di lì a poco avremmo. Entrambe le coppie avremmo deciso di sposarci, ci siamo sposati poi eh, semplicemente un mese, soltanto un mese di distanza. E, è una storia che in qualche modo si è scritta da sola, come ha detto anche Enrico, che ha stupito i suoi stessi protagonisti e chi, e chi era intorno a loro. È cominciata appunto con un fidanzamento abbastanza travagliato, eh, un fidanzamento che apparentemente non lasciava intravedere nulla di speciale. Poi ad un certo punto, da parte di entrambi, sia di Chiara e di Enrico, c'è stato eh, uno scatto, uno scatto nella fede, che ha permesso di accogliere eh, una grazia che ha di fatto trasformato le loro vite, ha permesso la guarigione delle ferite del, del cuore, quelle che entrambe avevano fatto l'uno all'altro, ma che anche avevano ricevuto dalla vita, se possiamo dire così. E questo è avvenuto poi... Eh, attraverso le varie esperienze che erano state proposte loro ad Assisi dai frati, dai frati minori della Porzioncola probabilmente una delle più decisive è stata la marcia francescana che eh, ha poi permesso ad entrambi di prendere appunto la decisione di sposarsi e, una volta sposati appena arrivati appena tornati a casa dal viaggio di nozze hanno scoperto di essere incinta di essere incinti, anzi, come diceva sempre Chiara che parlava della cosa al plurale, eh, come dice lo ricorda spesso anche il riost. e di lì a poco però hanno visto che effettivamente c'era un problema, c'era una malformazione, Maria Grazia Letizia, così si chiamava la bimba, era eh, anencefala, cioè non le si era formata la scatola cranica. e loro, malgrado eh, anche tanti eh, consigli non proprio da gente di chiesa, ma eh, da persone che si dicono, gente, cioè persone che dicono di provenire da comunque eh, una formazione cattolica e che consigliavano loro anche, eh, in, in, anche se indirettamente l'aborto, hanno sempre eh, sostenuto eh, la volontà di portare a termine la gravidanza, di accogliere fino in fondo il dono che eh, questa bimba era per loro e sarebbe stato anche per chi stava loro accanto. Eh, quando Maria Grazia Letizia è nata, ehm, ha vissuto soltanto per eh, 30-40 minuti e eh, il funerale di Maria Grazia Letizia è stata una vera grazia. Eh, I presenti hanno tutti assaporato la vita eterna, eh, hanno sentito che effettivamente eh, c'era qualcosa di più e eh. noi personalmente abbiamo anche sperimentato una santa invidia, poi così l'abbiamo anche definita, l'idea non di desiderare determinate sofferenze ma di essere consolati e confortati in quel modo in cui loro dimostravano di essere consolati e confortati incredibilmente almeno agli occhi umani un anno dopo eh, una situazione analoga ehm, è capitata eh, con davide giovanni che invece di avere malformazione alla testa come maria grazia letizia come forse le probabilità indicavano ehm, aveva invece malformazione agli arti inferiori, anche queste rendendo di fatto si, si parlava appunto di incompatibilità con la vita. Anche in questo caso loro non hanno avuto nessun dubbio, hanno portato a termine la gravidanza e anche Davide e Giovanni hanno vissuto solo per una mezz'oretta. Quando con la terza gravidanza tutto sembrava andare per il meglio perché Francesco, il terzo bimbo, ehm, era sano e è, è sano anche adesso. Ehm, Chiara ad un certo punto della gravidanza ha scoperto ehm, un'afta sulla lingua che poi si è rivelata essere un carcinoma. Chiara eh, nel momento in cui scopre la sua malattia si sottopone subito a delle cure, eh, affronta subito un intervento eh, però ehm, chiaramente non era risolutivo, eh, era solo la prima parte di un intervento, la seconda l'avrebbe affrontata poi eh, a breve distanza e ehm, a quel punto, in concomitanza con la, il parto di Francesco, si è sottoposta effettivamente a radioterapia e chemioterapia, cose che non poteva affrontare prima proprio perché Francesco era ancora dentro di lei. E quindi ehm, ha affrontato queste cure che però ehm, non sono riuscite a risolvere il problema. E, quindi il 4 aprile di fatto a Chiara è stata diagnosticata la terminalità. È vero, noi il 4 aprile eravamo presenti in ospedale, come diceva poco prima Simone, eh, ci eravamo trovati lì per caso, ma insomma a questo caso non ci crediamo. Dio eh, ha voluto appunto che fossimo presenti, io ero andata a trovare Chiara semplicemente lì in ospedale come facevo spesso. Eh, entrando ho trovato Enrico e Chiara in cappella con i medici che che per assurdo erano tra le lacrime, ma sorridevano. Io ancora il sorriso di Chiara stampato nella testa. Da lì è iniziato un tempo veramente particolare, un tempo di grazia. Io quel giorno poi sono rimasta un po' sola con Chiara e le avevo chiesto se era preoccupata. E, e lei appunto mi ha detto che non voleva più capire, eh, quello che era importante era fare spazio. Il suo pensiero ovviamente andava a Enrico e a Francesco, c'erano delle normalissime preoccupazioni, però la cosa bella è che mi ha detto il Signore non ci ha deluso finora, e quindi non lo farà. Se il Signore ha pensato questo per me per noi, vuol dire che c'è un bene che noi non, non conosciamo e che sono pronta ad accogliere. E da lì, appunto, loro hanno fatto la scelta appunto di uscire dall'ospedale e vivere insieme questi ultimi mesi, alla fine sono stati due mesi. E, e anche Chiara, come mamma, è stata tanto bella, no? Spesso nei matrimoni, nei nostri matrimoni, eh, si è portati ad amare più il figlio che, che lo sposo o la sposa. Invece Chiara in questo era ordinatissima lei sapeva che aveva promesso la sua vita, lei col matrimonio si era consacrata a Dio tramite Enrico e in questo lei trovava la sua gioia, lei me lo diceva spessissimo e, e quindi si è proprio gustata ogni attimo con Enrico e con Francesco ovviamente c'era un legame fortissimo per, insomma, è stata felice di dargli la vita e però sapeva che la priorità era Enrico e anche come mamma lei mi diceva se io adesso seguo il mio istinto di madre che sono aggrappata a lui quando io poi non ci sarò più lui si troverà disorientato perché non trova più riferimento e lei anche in questo aveva vissuto quella frase che ha ascoltato da Sisi che l'amore è il contrario del possesso lei gradualmente ha consegnato Francesco e questo è stata veramente un, una meraviglia da, da vedere, no? anche se alcune volte un po' agrodolce, soffrivamo con loro. E, e fino poi alla morte, che noi ci siamo trovati eh, quella, quella sera, perché Chiara era peggiorata, Enrico e Chiara ci avevano chiamati per, per stare un po' insieme. E abbiamo visto Chiara veramente morire contenta. Cioè, quel, quella felicità che è impressionante, che dici, no, io pure. Cioè, veramente è come se eh, vedere lei morire si squarciava qualcosa anche per noi. Eh, la speranza era proprio tangibile. Quella vita eterna che avevamo visto un po' nei funerali dei bimbi, lì era proprio tangibile. Eh, per assurdo, quel giorno si piangeva, ma più per commozione che per... Eh, che per dolore, cioè non c'è mai stato un minuto di, di disperazione, questo lo possiamo proprio testimoniare con forza, cioè mai, con tutto che a me costava di consegnare Chiara, per me un'amica carissima, eh, però veramente eravamo felici che lei fosse giunta alla meta finalmente, lei aveva proprio quello sguardo di chi diceva, ecco, mantenuto la fede finalmente... Eh, sono faccia a faccia col Signore e anche Enrico. In questo è stato meraviglioso. Quella mattina eh, stavamo con Lui, ovviamente era una giornata che è stata come un frantoio: lo vedevi che era eh, un po' stretto. No? Però, lui mi diceva: Se chiara va da chi l'ama più di me, che cosa posso desiderare? No? Io, col matrimonio, ho chiesto la felicità per lei di aiutarla ad essere felice. Ecco, ci siamo nel momento cruciale. Qua in Brasile ho conosciuto un sacerdote che eh, durante i matrimoni eh, fa questa cosa qua. Eh, ci sono i due sposi, tutte le persone attorno, i parenti, gli amici, i contenti, e allora chiede, senza avvisare prima del matrimonio, chiede al, allo sposo «Perché vuoi sposare la eh, ragazza?» eh, E lo sposo generalmente sbaglia nella risposta e dice «Per essere felice» e tu perché vuoi sposare eh, il tuo futuro sposo? Dice, perché voglio essere felice? allora lui dice allora non vi sposo E la risposta è sbagliata non ci si sposa eh, per essere felici ma per far felice l'altro e credo che in questo davvero la testimonianza di Chiara e eh, di eh, Enrico sia veramente importante sì sì è sicuramente importante perché ha mostrato come l'altro vada proprio messo su un piedistallo cioè vada il matrimonio è una strada che porta al cielo, loro l'hanno mostrato con un matrimonio bellissimo vissuto nella fede, nell'autenticità, eh, nella speranza che hanno vissuto ma anche donato agli altri perché questa è una storia sì, che affascina, stupisce, e commuove tanto però è una storia che soprattutto dà speranza perché effettivamente dice che eh, si può desiderare la felicità piena già su questa terra, malgrado le, le sofferenze, le difficoltà, le avversità. Ed è una storia che dice che questa vita che noi viviamo qui non è tutto. Eh, C'è cioè, un'altra vita più grande di cui questa è solo un riflesso, pur con la sua bellezza, profondità, insomma, come, come vogliamo prenderla e, e accoglierla. Però non finisce qui. Ecco, E quindi, Chiara, questo l'aveva compreso... Innanzitutto, grazie a Maria Grazia Letizia, lei ed Enrico avevano ricevuto questo dono assieme a questa bimba, la consapevolezza che la vita eterna è, esiste, è tangibile, eh, si, si può anche desiderare, insomma, non è che spaventa, è qualcosa a cui tutti siamo chiamati e dà realmente pienezza e gioia. Quindi da quel momento loro, per stessa missione di Chiara, hanno smesso di avere paura della morte, davide giovanni ha confermato questa cosa e quando è arrivato francesco e poco dopo anche il drago così come lo chiamava chiara eh, loro non hanno che cioè non hanno fatto altro che continuare a vivere la speranza che gli era stata donata quindi hanno continuato a vivere con la grazia con, sapendo che eh, tutto è dono giorno per giorno in questo veramente non c'è mai stata finzione perché eh, la situazione era drammatica eh, nel senso che eh, anche loro dicevano "non potevamo uscirne pazzi ma questo non è mai successo sono sempre stati portati sollevati da questa sofferenza è stata realmente una croce che hanno vissuto insieme a gesù e questo è stato chiarissimo ad esempio nell'ultima messa cioè quella che ha preceduto la morte di chiara in cui c'era proprio il vangelo del sale della terra della luce del mondo Chiara era, aveva un viso radioso perché sapeva appunto, come diceva prima Cristina, di avercela fatta il candelabro da cui splende la lucerna e la croce. Lei questa croce l'aveva abbracciata fino in fondo. Quella cosa bella che comunque questa storia ci dice, dice a tanti matrimoni che conosciamo, è che non, nel momento in cui sei sposo non puoi essere felice senza l'altro quando tanti mi dicono è eh, chiara è stata proprio brava se non ci fosse stato Enrico, e così viceversa questa strada veramente di santità e felicità non, non sarebbe stata possibile in nessun modo abbiamo visto veramente salire questa montagna incordata e, e come diceva simone ogni prova della loro vita prima dei bimbi e poi della, della malattia eh, abbiamo visto la loro gioia moltiplicarsi anche il loro amore era raffinato al fuoco cioè era incredibile io alcune volte cercavo di ricordarmeli da fidanzati erano stati trasformati e questa è la buona notizia no? cioè, uno dice vabbè, per essere santo parto perfetto e invece no, è il Signore che fa una promessa su di te e a quella promessa è assolutamente fedele Possiamo dire, quindi senza esagerare, che il vostro libro non è soltanto una, una biografia tecnica, ma se mi permettete anche una preghiera, davvero leggendo questa storia eh, si può entrare nella vita di queste persone e, e diventa poi preghiera anche per noi. Sì, noi abbiamo cercato di scriverla rispondendo proprio a un desiderio che c'era di conoscenza della loro storia, perché in realtà è una storia per certi versi paradigmatica, cioè come è tutto ciò che fa Dio, nel senso che il buono che fa in una persona diventa esempio ma anche ispirazione per, per tutti quelli che, che questa storia ascoltano, eh, per chi partecipa più o meno indirettamente. Insomma, abbiamo cercato di, eh, di raccontare la storia di Chiara raccontandola effettivamente come la storia di un matrimonio riuscito, perché è quello che è effettivamente è stato il modo per Chiara eh, di compiere fino in fondo la sua missione, la sua vocazione eh, con tutte le difficoltà, con tutti i passaggi che però, che, ecco appunto i piccoli passi possibili con tutti i passaggi che non possono essere saltati o elusi bisogna comunque affrontarli uno dopo l'altro però c'è questa grazia che è vivificante veramente c'è giorno dopo giorno questa grazia di accompagnati abbiamo cercato di rendere questo nel libro il, Fatto che una cosa del genere è possibile nella vita di chiunque ascolti e eh, ascolti la parola di Dio e si faccia trasformare, sia disponibile e docile a lasciarsi trasformare così come è stato per Chiara. Vedendola diciamo in prospettiva eh, quasi dalla fine eh, sembra assurdo quello che è successo, ma passo passo in realtà era eh, era graduale era possibile era plausibile ogni singolo ogni singola scelta era semplicemente dal punto di vista anche loro la più logica la più naturale è quella che di fatto li ha, ha fatti soffrire anche di meno se vogliamo vederla così eh, e, e ha moltiplicato la loro gioia Sì, anche eh, riallacciandomi a quello che dicevi tu della preghiera ehm, questo libro oh, Veramente ogni mattina in cui ci mettevamo a scrivere eh, abbiamo pregato tanto il Signore, appunto, prima di tutto per renderci testimoni efficaci, perché non, non ci interessava appunto appropriarci di questa storia o, non lo so, stare sul pezzo visto che c'è tanta attenzione. Semplicemente Enrico ce l'ha chiesto, visto il lavoro di Simone, insomma, eh, perché c'eravamo. Eh, però ecco quello che abbiamo chiesto e chiediamo ogni giorno che questo libro possa portare frutto per una santità possibile per, per conoscere questo volto del Signore che è fondamentalmente buono anche in quello in, che noi non, non comprendiamo che ci sembra quasi un torto da parte di Dio e veramente chiediamo che porti frutti di vita eterna in ognuno di noi che anche nei giovani, ecco voi che siete adesso lì a Rio, cioè mettere, accendere proprio questa, questa lampada che ognuno è, questo seme di vita eterna, di, di santità, che è possibile per tutti veramente. Grazie Cristiana, grazie Simone, allora per la vostra testimonianza bellissima, per averci raccontato la storia di, di Chiara, di Enrico e di Francesco. Per concludere vi chiedo uh, l'indirizzo internet di, di Chiara, so che c'è un sito che racconta la sua storia con vari interventi, testimonianze, anche qualche video, e poi dove è possibile eh, trovare il vostro libro. Allora il sito di Chiara è www.chiaragorbellapetrillo.it il libro è disponibile in tutte le librerie e anche negli store online come ibs grazie a voi, allora un abbraccio, buona anche. estate in Italia estate e buona GMG grazie, grazie anche a anche voi, a voi.